Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video, oggi un video che farà contenti molti di voi perché è un video tutorial. È un video di riciclo ed è anche una nuova ricetta di bellezza quindi so che molti di voi insomma saranno contenti di questo video Confermatemelo con un mi piace E in più vado a provare anche il mio nuovo stampo in silicone Avevamo già provato nel video precedente questo qua a viola che come vi dicevo è molto più solido rispetto a questo che è più morbido, più leggero, più fino e quindi oggi vado a provare anche questo Questi sono gli stampi che ho trovato sul sito di Craspire Vi lascio il link giù nell'info box così se vi serve potete cliccarci sopra e arrivare direttamente alla pagina di questi stampi in silicone che appunto sono venduti in coppia come vi ho mostrato nel video, vi lascio qua nel pallino informazioni. Se non l'avete visto, giù nell'info box vi lascio anche il link del sito e il mio codice sconto, che è Serena10 con tutte le informazioni che vi possono servire. Sul sito di Craspire non mi soffermo molto perché ve ne ho già parlato appunto nell'altro video Craspire è un sito specializzato maggiormente per la vendita di stampi per la ceralacca e ceralacca Stencil, fustelle, stampi in silicone per la resina e scrapbook Un sacco di cose per il fai da te se volete rifornirvi appunto Quel sito lo conosco bene ed è un buon sito Inoltre ultimamente ha anche abbassato un po' tutti i prezzi quindi un altro punto a suo favore ma Tornando al nostro video invece questo qui come vi dicevo prima è un video tutorial dove andiamo a riciclare ben due cose, i resti delle saponette, le vecchie saponette e anche le capsule del caffè, quindi un doppio video di riciclo, due in uno e eh, inoltre andiamo a realizzare una ricetta di bellezza perché con questi due ingredienti che andiamo a riciclare andiamo a realizzare uno scrub per il corpo. Nell'ultimo video avevo provato a riciclare solo la saponetta per ricrearne una nuova che è venuta una bomba e dal momento che mi sono divertita un sacco e mi è piaciuto tantissimo e mi sono rilassata e il risultato è venuto bene al primo colpo ho pensato di provarci di nuovo e questa volta appunto provo a realizzare questo scrub corpo e niente vediamo come verrà come prima cosa mi occupo del caffè e ovviamente vado a riciclarlo dalle capsule usate per farlo prendo un coltello con la punta, state attenti non farvi male, e lo infilo all'interno del foro che appunto viene creato dalla macchinetta del caffè e poi giro attorno alla capsula. Rimuovo la prima plastica e all'interno ce n'è un'altra che serve per trattenere il caffè Ovviamente vado a rimuovere anche quella Utilizzando lo stesso procedimento che vi ho appena mostrato Rimuovo anche la seconda pellicola E ora con un cucchiaino svuoto il caffè in una ciotola Ora devo aspettare che si asciughi completamente, adesso ci occupiamo del sapone, vado a grattugiarlo tutto o a ridurlo in piccoli pezzetti e poi lo verso in un pentolino. Ho preparato una pentola più grande per sciogliere a bagnomaria il sapone, ho già versato un po' di acqua dentro, adesso appoggio il mio pentolino più piccolo, quello dove ho versato il sapone e adesso aspetto che si sciolga. Aggiungo anche due cucchiai di olio di cocco e aggiungo anche due cucchiai di acqua. Se poi non basta, non ne aggiungo ancora, ne aggiungo altri due, aggiungo 50 grammi di zucchero. e due cucchiai di caffè e quattro gocce di olio essenziale di vaniglia Prendo i miei stampi in silicone e lo riempio. Sono passate un paio d'ore, quindi adesso li rimuovo dallo stampo. E adesso le lascio seccare un altro paio di giorni in modo che si solidifichino del tutto. È passato qualche giorno e quindi direi che è arrivato il momento di farvi vedere il risultato finale che è questo, questo qui è il mio nuovo scrub solido che userò uh, nei prossimi giorni direi che come risultato è venuto piuttosto bene avrei alcune considerazioni da fare come prima cosa le dosi che vi do nel video sono per un solo panetto seconda cosa penso che l'impasto che ho realizzato io era un pochino troppo duro quindi probabilmente o andava aggiunta ancora un po di acqua oppure dovevo riscaldare di nuovo il composto a bagnomaria dopo che ho aggiunto lo zucchero ed il caffè altra considerazione che vorrei fare è su questo stampo qua questo stampo non è adatto uh, per fare questo scrub corpo qua perché è troppo morbido e non ha mantenuto benissimo la forma infatti se vedete la forma è un po bombata proprio perché il composto non era morbido come quello del sapone che ho realizzato nel video uh, nell'ultimo video e eh, andandolo a schiacciare praticamente non ha mantenuto la forma dello stampo ma si è andato un po' ad incurvare vi ricordo che giù nell'info box trovate anche il link degli stampi e dello shop di Craspire e il codice sconto con tutte le informazioni utili se volete altri video come questo lasciate un mi piace al video se volete parlare con me mi trovate giù nei commenti o su Instagram lo trovate qua per non perdervi le prossime ricette iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina e se volete supportarmi invece condividete questo video. Io smetto di parlare, adesso tocca a voi, scrivetemi giù nei commenti tutte le vostre considerazioni, altri consigli, altre idee per riciclare saponette, caffè o qualsiasi altro materiale voi vogliate, altre idee per i prossimi video, sbizzarritevi, io rispondo come sempre a tutti quanti e niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con il prossimo video, ciao!